Sono come al solito in ritardo, sto andando a Milano da Salvatore Gambino, fantastico podista amatore quarantenne, con il quale scambierò le opinioni su come correre velocemente a quest'età, cosa fare soprattutto per tutti coloro i quali avessero problemi di infortunio e non avessero tempo a disposizione. Gli chiederò pure i consigli per quali scarpe utilizzare durante la rotazione settimanale, sentiamo cosa ci racconta nei prossimi 12 secondi. Chi è Salvatore Gambino? Poi l'ho intervisto al 25 aprile. Ciao Salvatore, spero che tu stia bene. Sei pronto per partire in vacanza o ci sei già andato? Sono prontissimo, sono quasi in partenza. Tra 3-4 giorni partirò prima per il mare, poi con la famiglia in montagna, nella seconda metà di agosto, dopo sarà agosto. Se dovessi dare un consiglio a chi corre a 40 anni, corre già da qualche anno, uno e un solo consiglio, che consiglio darei? Direi, suggerirei prima di tutto di eh, affrontare lo sport, quindi l'atletica, eh, in assoluta serenità. Non preoccuparsi se i risultati non arrivano comunque se a volte ci possono essere periodi più o meno difficili ma di continuare a vederlo come un momento di aggregazione o come un momento anche di distrazione dagli impegni quotidiani. Se dovessi impostare una settimana tipo, come la imposteresti e cosa faresti per il podista amatore di 40 anni? Allora, io la settimana tipo la pianifico anche molto in base agli impegni familiari e lavorativi. In una settimana mh, normale, quindi nel quale mi sento particolarmente bene, nella quale non risento la stanchezza, imposto la settimana con due allenamenti impegnativi, eh, quindi eh, mh, teoricamente o una, una seduta di salite e una seduta in pista, oppure una seduta in pista e una seduta di ripetute lunghe su strada o di allenamenti come un medio, come un alternato, comunque svolti su strada eh, per un certo chilometraggio, e il resto cerco di fare più chilometri possibili, quindi eh, molte volte anche non badando ai ritmi ma regolandomi molto in base alle sensazioni che ho durante la giornata. Possono esserci quelle settimane nelle quali sono un pochino più stanco o nelle quali ho magari un pochino più di impegni e riduco anche ad uno lavori più impegnativi e quindi prediligo un po più, prediligendo un po' di più la, la corsa lenta. Quindi diciamo che non ho una settimana fissa, ma cerco di eh, adeguarla a, a quelli che sono gli impegni o anche a quelle che sono le sensazioni fisiche. Invece so che negli ultimi anni ti sei velocizzato. Se dovessi consigliare al podista amatore che ci segue, che consigli daresti per velocizzarsi? Quello di andare in pista, perché la pista, e lo dice uno che fino a qualche anno fa eh, non ci andava in pista, eh, però sicuramente la pista permette di eh, correre sia più veloce e anche tecnicamente in un modo migliore perché comunque rispetto eh, alla strada si hanno dei riferimenti più precisi eh, non ci sono curve, non ci sono difficoltà particolari anche a livello di manto stradale e soprattutto per me che corro in centro città eh, non c'è problema di dover stare attenti alle macchine, ad altre persone, a biciclette si ci concentra specialmente e solo e esclusivamente sulla corsa Favorendo appunto sia il gesto tecnico sia anche la, eh, la performance sportiva. Ma come fai in settimana a correre al parco Sempione con le biciclette? Eh, ormai ho la patente, quindi <ride> eh, è, è, è solo questione d'abitudine. Secondo me infatti molti me lo chiedono eh, come faccio anche a fare certi elementi abbastanza spinti. Però evidentemente ormai ci ho fatto talmente l'abitudine che eh, riesco a capire i punti nei quali devo fare maggiore attenzione. Però anche io quando cambio zona e vado per esempio in un altro parco oppure eh, in un'altra zona di, di Milano comunque anche io faccio difficoltà a mantenere certi ritmi dove c'è particolarmente caos. Abbiamo parlato prima fuori onda che il tempo a disposizione è comunque sempre molto limitato se eh, la persona che ci guarda avesse soltanto per esempio la possibilità di allenarsi tre volte a settimana come consiglieresti a questa persona di allenarsi pur pensando di velocizzarsi? Beh sicuramente con soli tre elementi a settimana e quindi un ridotto chilometraggio eh, bisognerà andare un po' a prediligere maggiormente gli elementi più qualitativi rispetto a quelli più quantitativi. Quindi consiglierei comunque una seduta veloce che può essere fatta, può essere svolta in pista o su strada. E una seduta solo di fondo lento per favorire la tenuta, la tenuta fisica e poi il terzo elemento che può essere da, diciamo così, da adeguare in base alla, alle caratteristiche del, del soggetto quindi può essere eh, un altro allenamento di, con eh, maggior chilometraggio se il soggetto eh, pecca un po' in tenuta, in tenuta fisica oppure un, un secondo allenamento di velocità se magari il soggetto ha delle lacune nella, nella velocità so che le tue corse vengono spesso svolte in compagnia oggi sei da solo, pensavo che mi portassi qualche giovincella eh, meglio soli o mal accompagnati nella corsa? Beh, meglio ben accompagnati, se proprio facendo una media, prendendo unendo l'utile dirette vuole dire che è meglio ben accompagnati. No, sicuramente la corsa in compagnia secondo me permette di, specialmente nelle sedute lente, quindi nelle sedute di corsa lenta far passare il tempo, far passare i chilometri, quindi anche quando sei un pochino stanchi, un pochino assonnati magari nelle sedute svolte la mattina presto, permette di far passare la corsa in modo più liscio quindi di pensare meno ai chilometri che mancano alla fine quindi io la consiglio sinceramente, anche se non sempre purtroppo per questioni di, di incastri lavorativi o di impegni familiari non sempre si riesce a conciliare tutto ma se si può secondo me è molto importante. E come mai oggi non mi hai portato nessuna donzella? Eh, Sono tutti a campo, a 25 aprile vai lì dentro ce ne sono in quantità. Secondo te Salvatore stiamo invecchiando, lo sappiamo benissimo, eh, a livello di non corsa, di stretching e di tutto quello che gira intorno alla corsa cosa daresti come consiglio al podistamatore? Eh, conta tantissimo, io purtroppo lo consiglio a tutti quanti, ma personalmente purtroppo ne faccio molto poco perché anche devo ammettere un pochino mi annoia, faccio mia colpa e un pochino mi annoia però secondo me riveste un ruolo importantissimo perché permette soprattutto di prevenire gli infortuni e anche di mantenere una certa mobilità o comunque una certa flessibilità anche col passare del tempo infatti nel, momento, nel periodo in cui ne ho fatto un pochino di più durante il lockdown nel quale come ben sappiamo si aveva la possibilità di meno possibilità di uscire e in quel periodo ne, mi sono concentrato un pochino di più su questo aspetto e devo dire che eh, alla lunga ne ho visto i benefici ogni tanto ti ho visto su instagram infortunato non ti succede molto spesso io però purtroppo ho avuto recentemente un problema come fai a gestire gli infortuni? Prima di tutto faccio un gesto di scongiuri perché ci sta No, devo dire che di infortuni negli ultimi anni ne ho avuti pochi rispetto agli anni precedenti. Secondo me perché eh, rispetto, forse perché sarò diventato più anziano e quindi più saggio, colto i vari campanelli d'allarme, quindi in primis quando mi sento affaticato, quando sento il fisico in calo, eh, non mi accanisco nel mantenere tabelle o nel voler fare comunque determinati allenamenti difficili, ma cerco prima di in primis di far recuperare il fisico magari da un periodo di gara o comunque da un periodo particolarmente stressante a livello fisico e in ogni caso ascolto anche i segnali d'allarme come per esempio dei piccoli dolori, poi bene o male ognuno di noi ha dei, dei punti deboli e quindi quando questi punti deboli vengono un pochino e inizio ad avvertire qualche dolorino in questi punti deboli magari anziché continuare a correrci sopra cerco di rallentare, di far passare questi piccoli dolori ed evitare che poi portino a conseguenze peggiori quindi devo dire che ultimamente stop lunghi non ne ho avuti Altra domanda, a livello di cross training lo fai, lo suggerisci e soprattutto come lo imposteresti in una settimana tipo? Eh, anche il cross training al pari dello stretching è un aspetto importantissimo nell'atletica ma nello sport in generale anche lì io purtroppo lo suggerisco a tutti ma ne faccio poco per gli stessi motivi che ho detto in precedenza però devo dire che sicuramente aiuta tantissimo perché come appunto ho detto per lo stretching nel periodo in cui le ho dato maggiore importanza poi ho notato dei, dei benefici a livello proprio anche della, della corsa, sia esteticamente ma anche a livello anche di tenuta. Lo introdurrei sicuramente una volta a settimana, cercherei di dedicarci una seduta specifica a cross training, però magari ecco, può anche, uno può anche cogliere l'occasione, magari nei giorni in cui c'è maltempo, nei giorni in cui si ha poco tempo, comunque l'orario non permette comunque di uscire magari si può introdurre facendo semplicemente alcuni esercizi anche a casa ecco, ha l'aspetto, ha il vantaggio sicuramente che può essere svolto anche comodamente a casa quindi è un allenamento che può essere fatto in qualsiasi momento della settimana ultima cosa ringraziamo ovviamente Don Kenya che eh, ti sponsorizza e comunque aiuta noi podisti amatori qui sul canale a livello di scarpe, che scarpe suggeriresti e soprattutto che rotazione di solito effettui nelle tue, nella tua settimana tipo? Allora io nella settimana cerco di ruotare almeno, sì, quelle due o tre paia di scarpa sia in base all'allenamento ovviamente che devo andare a svolgere ma anche per dare al piede quella sensazione diversa anche in base appunto alle caratteristiche delle scarpe. Quindi io solitamente per le corse rigeneranti Preferisco una scarpa molto morbida, attualmente sto usando le, le Nike Invincible con le quali mi trovo molto bene sinceramente. Poi nelle corse uso una, una scarpa ecco, tipo la Zoomfly 3, la Zoomfly 4 per i lenti come li chiamo io allegri, ecco, quegli elementi un pochino diciamo, non proprio rigeneranti ma neanche non troppo veloci, quindi una scarpa che mi tiene comunque un passo allegro. E poi per gli elementi spinti su strada o in pista attualmente uso le scarpe a carbonio perché ho notato che oltre a favorire la spinta ovviamente eh, mi aiutano molto nel recupero muscolare. Ho notato soprattutto a fine seduta che muscolarmente ho dei benefici rispetto all'utilizzo di scarpe un po' più minimal come potevano essere le vecchie a 1 senza carbonio quindi ah. diciamo sì solitamente tre paia di scarpe ecco grazie Salvatore, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima ciao Massi, ciao a tutti, ci vediamo sul canale, ci vediamo in giro in gara